Uomini e donne News, Rama Lila è incinta, chi è il padre? La ragazza zittisce tutti. News Uomini e donne, Rama Lila Giustini è incinta, chi è il padre del bambino?. Rama Lila Giustini è stata una corteggiatrice di uomini e donne molto amata dal pubblico. Dal programma di Maria De Filippi era uscita insieme a Jonas Berame. Attore del Il Segreto. Il suo percorso a Canale 5 è stato molto particolare e decisamente diverso rispetto a quello fatto dalle altre ragazze. Simpatia e l'atteggiamento sopra le righe di Ramalila hanno sempre molto divertito il pubblico che, ancora oggi, continua a manifestare alla ragazza tutto il proprio affetto. Dopo la fine della storia d'amore con Jonas Rama non è più tornata in tv ma, oggi, continua ad aggiornare i propri fan costantemente tramite i social. A rendere nota la notizia della sua gravidanza, infatti, è stata la stessa Rama Lila qualche settimana fa su Instagram. L'annuncio della gravidanza è stato accolto con grande entusiasmo dai followers della ragazza i quali, subito, si sono congratulati con lei per la lieta notizia. Gli auguri sono arrivati anche dal suo ex, Jonas Berami, con cui la Giustini è rimasta in buoni rapporti. Uomini e donne News, Rama Lila annuncia la gravidanza e le insistenze degli utenti. Dopo i primi messaggi iniziali. Però, i seguaci più curiosi di Rama hanno sempre e solo continuato a chiedersi una cosa, chi è il padre del bambino? Tanti i commenti lasciati sotto le foto dell'ex corteggiatrici di uomini e donne riportanti questa domanda. Al momento, però, nessuna risposta è arrivata da parte della diretta interessata che, sulla questione, ha voluto mantenere il riservo. Ha voluto condividere con noi questa bellissima notizia ha scritto una e tutti ogni giorno chi è il padre ma basta se ne avrà voglia lo dirà e se sarà ragazza madre lo potrà fare. Ramina è collaudata alle K e se le farà scivolare addosso ha aggiunto poi un'altra ammiratrice della Giustina A queste ultime, però, l'ex di Jonas Berami ha invece rispondere. Il tempo passa ma voi continuate a conoscermi alla perfezione, ha affermato la Giustini, confermando dunque l'intenzione di volersi fare scivolare addosso ogni tipo di critica. Uomini e donne, cicogna in arrivo per un'altra corteggiatrice. Ad essere in dolce attesa, oltre a Rama, è oggi un'altra ex corteggiatrice di Uomini e Donne molto nota al grande pubblico. Si tratta di Sharon Bergonzi, protagonista indiscussa, insieme a Valentina Rapisarda, del trono di Andrea Cerioli. Come Rama Lila Giustini. Anche Sharon Bergonzi non è più tornata in tv dopo l'esperienza fatta al date show di Maria De Filippi. L'anno dopo aver chiuso il capitolo Cerioli, infatti, Sharon si è sposata ed oggi sembra essere molto felice e appagata.